salve care amiche e cari amici qui ci ritroviamo in un altro live streaming o streaming non streaming, perché io ho del tempo libero quindi che fa uno youtuber nel tempo libero non ha neanche il tempo di assettarsi la capigliatura però eh, un YouTuber nel tempo libero fa i video, soprattutto se non gli pagano per fare i video. Allora, come dire, qua ci ritroviamo tutti insieme di nuovo. E spero che voi stiate tutte e tutti bene. I miei live li vedono in 20-30 persone, dopo qualche giorno fortunosamente il live di ieri l'hanno visto già più di 20 persone quindi mi sembra che l'ultimo live l'ho fatto ieri rispondendo alle domande del nostro caro amico renzo montagnani everything non so se oggi abbia avuto delle domande in più da farmi renzo montagnani everything di instagram però ehm, Non voglio interrompere questo live. Poi è una cosa macchinosa riprenderlo. Quindi mi scuso con te, caro amico, se mai fatto delle nuove domande perché non sono entrato in Instagram. Quindi sono le 23 e 1 circa. Magari le per molti saranno le 22:59 eh, di mercoledì. 11 ottobre del 2017 quindi già sta finendo l'anno novembre dicembre mancano altri due mesi con questo 3 è finito l'anno il cielo è sereno e ci dovrebbe essere luna piena perché stiamo di notte, altrimenti io non capisco perché il circolino la temperatura è di 16 gradi promette 0% di precipitazione, 84 di umidità e vento a 3 km orari. Dico questo perché in privato qualcuno mi ha domandato se ogni volta potevo iniziare con il meteo. Vabbè, facciamo: contenti tutti. Ah ecco qua che mi ha dato il primo like, quindi il mio ammiratore occulto, adesso mi stanno guardando in due, mi ha dato il like per il meteo. Ma non è del meteo che vi voglio parlare oggi, in realtà non so di cosa vi posso parlare, però eh, vi parlerò uguale perché ho il tempo a disposizione per parlarvi ed è un peccato buttarlo via. E come dice il titolo allora passiamo a parlare di libri il titolo l'ho fatto corto perché dal cellulare si può caricare poco poi dovrò rieditarlo perché il titolo originale che mi era venuto in mente era un altro video live streaming parlando di libri ed altre cose altre cose non so magari riuscirò a parlare anche di altre cose ma facciamo un passo indietro o meglio andiamo indietro perché eh, c'è la mia biblioteca lì tutto inizia da una constatazione e per farvi vedere quale devo prendere il fatidico libro che lessi non rintintine lessi Nel 98, quindi pensate un po', voi 19 anni fa già. Come passa il tempo? Come passa il tempo? Questo libro, non so se lo comprai eh, dentro o fuori dai Granai, centro commerciale di Leur, o in una libreria dei Granai, o nei granai stessi nel centro commerciale granai oppure nella romanina un altro centro commerciale non so se in un negozio di libri dentro fuori ma a voi questo ve ne può fregare di meno soprattutto se non siete di roma si tratta di un'opera di charles robert maturin melmoth l'uomo errante Come vedrete nell'illustrazione c'è un dipinto di Goya Saturno che divora un figlio. Il terrore è il luogo in cui la contraddizione si salda, si compone in figura, ha scritto Giorgio Manganelli di questo romanzo. Ed il terrore, il male la presenza di forze demoniache che accompagnano la lunghissima parabola terrestre di John Melmoth: che cosa vi è di più grande, di più potente relativamente alla povera, povera umanità di questo pallido e annoiato Melmoth? Eppure vi è in lui qualcosa di debole, abietto, antidivino e anti luminoso Melmoth è una contraddizione fondamentale fondamentale vivente è uscito dalle contraddizioni fondamentali della vita i suoi organi non sopportano più il suo pensiero Charles Baudelaire così consacrò questo capolavoro del gotico in cui la passione e la dannazione sono portate al clima contrariamente a quello che si pensa la vera letteratura dell'orrore la vera letteratura del terrore eh, e va i cliché i soliti fantasmi eh, le solite cose i soliti bau bau i soliti spauracchi intanto faccio partire l'antivirus la vera letteratura è una ricerca costante di quel clima che si deve ricostruire nell'opera tante così che eh, il professore di lettere anglosassoni e di esoterismi e lemire zolla in uscite dal mondo un suo testo molto molto bello e molto ispirato consacrato a tutte quelle opere che ci permettono di evadere dalla monotonia uscite dal mondo edito dalla delphi non solo vi include opere letterarie di scrittori diciamo eh, eccelsi ma anche Diciamo opere letterarie oscure, opere letterarie di scrittori sinistri, vi include l'autore di Frankenstein, vi include fra le opere che possono far trascendere eh, l'illusione ordinaria, anche eh, Collodi, i Regini e quindi gli ma anche cioè anche artisti come iaroni bosch eh, tolkien ma anche aleister Crowley. quindi perché un libro abbia trascendenza originalità deve o essere volto verso un ascesi un sommo buono oppure come nelle opere di melmoth l'uomo errante cioè eh, nell'opera letteraria di charles robert maturin eh, l'opera melmoth l'uomo errante o le opere di havar Philip lovecraft Oh, le opere di eh, edgar Allan Poe, o oh. le opere che ciò in un astuccio la pesante pieno di, di, di robe che adesso non tiro giù perché delle divine marchese de sade allora bisogna andare verso gli aspetti più oscuri più sinistri più Reconditi del, de, della natura umana perché eh, la peggiore opera letteraria, la più cattiva, non è una che ci, ci trascini verso gli abismi dell'esistenza o ci levi verso le sublimi alture della spiritualità o le due cose insieme, ma un'opera veramente cattiva un'opera eh, dai toni medi dal contenuto medio perché non c'è cosa peggiore della mediocrità che significa mediocrità molti sanno che è un dispettivo un termine insultivo però mediocrità è ciò che si mantiene a livelli medi e siccome è di cose medie ce ne sono tante, eh, l'uomo medio, i prodotti medi allora diventa tutto una cosa massiva. Le cose quando inflazionano il mondo, come la maggior parte delle persone che non si vogliono coltivare e quindi che non arriveranno mai a scrivere cose veramente incisive per loro e per gli altri sono medi questa mediatezza questo essere medi li rende mediocri la mediocrità è questo non è nient'altro che l'essere medi avere qualità media eh, non superarsi l'andare eh, verso eh, zone tenebrose oscure inesplorate come ha permesso la letteratura gotica che poi si sa Sorta verso eh, la seconda metà dell'Ottocento, sui racconti su, ispirata dai racconti medievali, ispirata dalle rovine medievali, ispirata dalla critica alla corruzione del clero cattolico, ma non è che eh, la letteratura gotica discenda direttamente dai goti. È un espediente letterario che si è chiamato gotica perché è ispirata a torture a supplizi e anche a mentalità contorte che si attribuivano tipicamente al medioevo al tardo medioevo gotico però dicevo la letteratura gotica ci trascina verso zone oscure del subconscio o dell'incosciente che avrà da esplorare soltanto eh, se un, quasi un secolo dopo eh, sigmund freud e carl gustav jung quindi il merito della letteratura gotica è quella di eh, con le sue eh, avventure eh, macabre con i suoi anti eroi eh, con la sua denuncia della corruzione del sadismo delle macchinazioni eh, denunciare i lati oscuri dell'uomo. Quindi, o si ci si eleva con degli con i propri scritti verso le zone sublimi della spiritualità, dell'intelletto umano, o ci si degrada in una discesa quasi dantesca negli inferi della coscienza eh, dell'essere. Poi va detto che in molte opere di Havar Philip Lovecraft è presente una quasi incosciente schematicità. Perché? Perché lo stesso Havar Philip Lovecraft si dichiarava ateo. Si dichiarava ateo, però io noto come in molti dei suoi racconti, soprattutto i migliori, i più maturi ci sia come a lo largo di, della sua eh, narrazione di queste nei suoi racconti eh, una ripetizione quasi eh, maniacale cacofonica che accompagna i suoi racconti ripetitiva ridondante ossessiva ampollosa che sfocia finalmente in una Diciamo, eh, parusia del terrore in una veramente adesso mi sono freudianamente scordato il termine. Ma in un'epifania del terrore e come leggere le opere antropologiche di Eliade. Nelle quali eh, narrava dei miti, delle leggende e dei rituali degli sciamani dei popoli sciamanici, dei riti statici, che non erano riti d'estate, quindi Lovecraft si ripetono questi schemi, queste, queste valenze ancestrali, queste, queste epifanie del terrore dell'orrore con enti metafisici che sono una minaccia costante per l'umanità che sembra quasi di leggere eh, dei testi gnostici dove tutto l'universo concorre alla distruzione dell'essere umano l'essere umano si deve difendere da un'esistenza crudele e dagli idee da degli dei avversi Planetari, cosmici stellari dovrebbe superare tutte le avversità l'anima la, il nous il neumeno per arrivare all'empireo e quindi eh, l'overcraft si immagina che sono cattivi gli dei della terra che ci siano delle potenze nel sottosuolo addirittura addirittura che siano o no agli enigeni perché poi cambia di postura all'inizio sembrano più degli spiriti dei mostri dell'abisso degli dei poi delle vite ultraterrestri, comunque sono sempre delle forme eh, ambivalenti fra materiali immateriali ectoplasmiche, fantasmi spiriti dei gli dei esterni sono anche loro malvagi cioè tutto l'universo Malvagio la stessa materia è malvagia per Lovecraft tutti concorrono all'inevitabile prima o poi eh, rovina dell'essere umano dell'intera umanità. Che, per fortuna, nella sua ignoranza, che non riesce a connettere eventi eh, eterogenei fra di loro, rimane ignara della sua possibile ed incipiente fine. Quindi, lovecraft anche se ateo non so da quali fonti abbia attinto perché durante tutta la sua vita ha letto un mucchio basta cercare eh, fotografie in internet di Havar philip lovecraft e troverete molti dei suoi ritratti nella sua casa che era in pratica foderata di libri non so da quali fonti abbia tinto il suo sapere so che suo nonno era massone e suo padre pure quindi avevano letto molti classici ma anche se ateo professamente ateo faceva professione di ateismo però sembrava agnostico per come eh, scriveva di possibili catastrofi di possibili epifanie dell'orrore che si sarebbero rivelate in tutta in tutto il loro splendore distruttivo e in tutto il loro potenziale orrorifico sempre in luoghi sperduti a poche persone e uccidendo la maggior parte delle volte quasi tutti i protagonisti, perché poi o sarebbero stati rinchiusi in un manicomio o si sarebbero suicidati o... o sarebbero spariti. Quindi, la costruzione dei libri veramente dell'orrore noir i romanzi e i racconti neri, i libri gotici nascono da un presupposto fondamentale che il male non è nient'altro che la misura e la manifestazione di un universo quasi parallelo governato da uh, dal caos da dal furore e quindi in un certo senso è come se cercassero di essere dei libri nella loro anti religiosità non ci scordiamo che charles robert maturin fu un religioso nacque a dublino nel 1782 si dedicò alla carriera ecclesiastica ed ebbe il suo primo grande successo con la tragedia Be bertram morì nel 1824 molto giovane circa 40 anni lui volle in questo testo anche denunciare gli orrori di corruzione nella stessa chiesa però finì col creare un universo nel quale i carnefici erano proprio dei religiosi degli ecclesiastici perché meglio conosce il male e le sue manifestazioni demoniache che un religioso stesso quindi i sacerdoti del malevolo in questo romanzo melmoth l'uomo errante non è da stupirsi che siano proprio frati preti sacerdoti persone ecclesiastiche oltre che credenti più di quanto eh, quindi i veri scritti del terrore non si limitano a proporre dei cliché violenza spiccia accortellamenti sangue a catinelle eh, queste cose qua ma ci propongono proprio un'interpretazione quasi cosmogonica Ogni singolo evento isolato, magari eh, apparentemente sconnesso l'uno dall'altro, invece, come in molti racconti di Lovecraft, vengono a formare una tela ragna e quindi un ordito dietro il quale si nasconde una volontà ferrea che esige dai suoi adepti, dai suoi volontari o involontari esecutori, la stessa disciplina di un ordine religioso qualsiasi, eh, un freddo e calcolato cinismo, un polso ferreo e quindi, voglio dire, è molto complesso eh, il discorso della letteratura gotica. Non bisogna confondere qualche raccontino dell'orrore eh, leggero con i veri racconti dell'orrore, dove già eh, anche scrittori atei eh, hanno fantasie cosmiche dell'orrore, eh, dove vedono dietro a, a eventi ordinari regie invisibili, influenze di forze invisibili come Lovecraft. Che le sognava ne era tormentato, poi le scriveva, e quindi, come dire, mi, mi ispira molto questa letteratura, anche se io ogni volta che ho cercato di scrivere, ho scritto più racconti satirici, eh, parodi, parodici della realtà, però, eh, vorrei scrivere un giorno qualche cosa di, di gotico, di dark, di nero un racconto nero vorrei sapere voi cosa ne pensate se leggete libri del terrore libri gotici lovecraft quali libri soprattutto fra i classici della letteratura perché oggigiorno hanno fatto le 50 sfumature di grigio le 50 sfumature di nero ma non non hanno per me, non hanno molta sostanza, non li ho letti, ma da quello che mi hanno detto, eh, non hanno vera sostanza letteraria, incipiente, eh, come i libri, per esempio, cioè, sono molti la casa sull'abisso. casa sull'abisso che sta qua Lovecraft ha raccolto i suoi orrori preferiti qua ciò della grandi tascabili economici della newton I miei orrori preferiti di havar philip lovecraft ve lo consiglio ve lo consiglio perché sono dei libri scritti con eh, dei racconti scritti con criterio in questo libro dell'orrore e fra questi spicca niente di meno Che la casa nell'abisso poi c'è anche eh, la polvere bianca ce ne sono tanti a dir la verità però la casa sull'abisso è il mio preferito è veramente un, un racconto che addirittura se io non avessi saputo che era un racconto preferito da harvard Philip lovecraft lo avrei reputato per la sua perché è veramente si vede che uno dei racconti che lo ha ispirato si assomiglia molto a un, un racconto che eh, si titola la torre a vari racconti suoi si si assomiglia alla casa sull'abisso ed è anche un racconto abbastanza largo come dire, poi io i libri li ho sempre curati così tanto, purtroppo mi si macchiano, non so perché alcuni sì, altri no, la terra vi si accumula e poi... che io quando leggo un libro lo apro il meno possibile, perché così non si rovina, però questo si è rigato lo stesso, si vede adesso che l'ho aperto adesso dopo tanto tempo. Beh, eh, la Casa sull'abisso sta nei miei orrori preferiti, di Howard Philip Lovecraft. Ve lo sconsiglio. Eh, se non amate questo genere, ve lo sconsiglio vivamente. Ma ve lo consiglio vivamente se amate questo genere eh, di racconti dell'horror perché innanzitutto perché sono di autori differenti così vedete quale vi piace di più e poi perché in un futuro si legge anche così per antologie io Howard philip lovecraft l'ho scoperto perché proprio della newton compton mi sembra avevo trovato nella fine degli anni 90 un libricino in un'edicola eh, mille lire cento pagine che era un'edizione credo poi ho comprato tutte le opere della mondadori di lovecraft un'edizione ristretta di eh, the dream quest of non cadat la ricerca onirica dello sconosciuto cadata mi è così piaciuto il racconto che ho dovuto leggere tutte le opere di havar philip lovecraft quindi se voi comprate questa antologia di racconti preferiti di havar philip lovecraft dove ci sono autori differenti che a lui gli sono piaciuti magari ve ne piace qualcuno o magari vi piacciono tutti i racconti e potete scegliere poi quale libro di quale autore comprare cioè leggere antologie di racconti vi permette di selezionare gli autori e i racconti che più vi piacciono perché non tutti gli autori vi piaceranno per uguale o magari vi piacciono tutti ma di pochi sareste disposti a comprarne un libro o avete disponibilità di comprare un libro di tutti gli autori che ci sono qua quindi comprate antologie di qualsiasi genere non solo horror un altro racconto gotico per eccellenza di bram stroker dracula il vampiro che secondo elemire zolla faceva parte dell'el fire club club club di satanisti uno dei racconti forse degli ultimi racconti gotici per eccellenza e di tanti anni fa perché costò 350 lire della longanesi e compagni però non è un racconto dell'orrore qualunque e ha lo stesso stile purtroppo molti racconti delle divine marchese di de sade nel senso che è un racconto epistolare se tu guardi prendi i capitoli dice diario di jonathan harker continuazione capitolo 2 poi eh, diario del dottor seward qua capitolo 5 lettera della signora Mina Marray alla signorina Lasi Western cioè c'è un intercalare della lettura di diari di lettere cronologico l'unico filo conduttore di tutto di tutti questi diari e lettere è logicamente un, uno sviluppo cronologico capitolo terzo diario di jonathan harker continuazione già nel capitolo secondo c'era diario di jonathan harker continuazione quindi e uh, cioè non è un dialogo fra persone neanche è un dialogo fra quello di, capitolo dodicesimo diario del dottor seward cioè come se uno avesse raccolto appunti Epistolari e appunti nei diari dei vari protagonisti. Quindi una lettura molto, molto lenta. Però anche qui, al contrario di, di tutti i film che si sono fatti, incluso il famoso storico Mefistofele, uno dei primi, se non il primo, che ha per protagonista Dracula il vampiro. non si arriva a Dracula subito al vampiro ma eh, dopo una larga peregrinazione c'è questa eh, epifania dell'orrore nella manifestazione del vampiro del morto vivente che succhia linfa vitale ai vivi quindi anche qui si riproduce il vero schema del racconto noir del racconto eh, gotico che è speculare al racconto religioso. Quindi se volete scrivere un racconto noir non deve essere semplicemente entrarono pum pum pum pum 40 mitragliate, non si tratta di eh, descrivere una scena di Counter Strike o Half-Life. Non si tratta di descrivere la peggiore scena di Arena Quake 3 o 4. E soprattutto nelle ambientazioni più che nei personaggi che sono magmatici come la psiche che esprimono nelle ambientazioni eh, che scorre il romanzo gotico e si tratta di definire scene si tratta di definire scene in base a principi in cui si afferma che la natura è malvagia che prevarrà non so i peggiori istinti dell'essere umano che non c'è un bene supremo a limitare l'operato dell'uomo come diceva de sade quindi si può operare un male supremo i primi a fruire di questa libertà e i primi a essere libertini e liberticidi secondo de sade erano proprio i religiosi come nello, eh, nei 120 giorni di Sodoma, uno dei quattro malvagi era proprio eh, un religioso. vabbè che dire uno si può ispirare per creare i suoi protagonisti gotici a goezia la chiave minore la chiave o clavicola minore del re salomone il libro degli spiriti questo libricino è stato pubblicato niente meno da Sir Aleister Crowley e narra di tutti gli spiriti che possono essere evocati. Credo che siano tutti spiriti maligni demoniaci ludiaulo come dice certo un amico youtuber quindi c'è bael agares vassago agenti e qua ci sono i loro sigilli magici che potrebbe ispirare chiunque adesso lo metto insieme agli altri libri del crawley non so perché stava separato forse perché non c'era spazio e mi sa proprio per quello forse vi può ispirare Anche di roger zelasny che è appunto un eh, libro della gruppo eh, un libro del gruppo newton compagnia del fantastico eh, per la fantastico economico classico 100 pagine mille eh, lire volume singolo edizione integrale Ecco, era un libro così quello di Havar Philip Lovecraft che ho perso, ma mi sono rimaste le opere complete in quattro volumi. E questo Roger Zelazny è, è più fantascientifico che non dell'orrore, però è allucinante. E infatti inizia tutto: creature della luce delle tenebre. Io ho altre opere di Zelazny non ho, non ho letto ma antef antefatto nella casa dei morti. L'uomo trascorre la vigilia del suo millennio di esistenza nella casa dei morti. Inutile guardare nell'enorme stanza in cui cammina, non si scorgerebbe nulla. Troppo densa è l'oscurità perché gli occhi possano distinguere qualcosa. Oscuri sono anche i tempi per cui nel riferirci a lui diremmo semplicemente l'uomo. Ci sono due ragioni per farlo. In primo luogo egli si è data alla generale descrizione di un essere umano di genere maschile che cammina eretto. Possiede due pollici opponibili e tutte le altre caratteristiche tipiche della sua natura. In secondo luogo perché il suo nome gli è stato sottratto. In questo libro, fra le altre cose, quello che sarebbe il signore della casa della morte con aspetto di Anubis, perché è ispirato in parte agli dei dell'antichità, agli dei inferi, ritornando ai discorsi di prima, no? prima lo riduce in cenere poi lo ricostruisce gli cambia le parti del corpo con parti di acciaio meccaniche e addirittura gli sostituisce il cervello e io anni fa ho fatto un video parlando dell'utopia di sconfiggere la morte si riuscirà a sconfiggere la morte sostituendo progressivamente parti del cervello umano tanto fisicamente tanto parti fisiche come il contenuto Sopravvivendo l'individuo, oppure a quel punto già non è l'individuo che sopravvive, ma una copia dell'individuo. In questo libro si parla di questo: Creature della Luce delle Tenebre, di Roger Zelasny. Se uno so soffrisse un trauma cerebrale un'emorragia gli potessero prelevare quella piccola porzione di cervello e sostituirla con una che contenga le memorie eh, della parte originaria originale noi diremmo che è ancora la stessa persona, non è vero? Se progressivamente gli sostituirebbero per le, perché la malattia avanza, l'emorragia avanza, l'arteriosclerosi con gli anni avanza. Gli sostituire gli arrivassero a sostituire il 50% dell'encefalo della massa encefalica, noi diremmo che ancora la persona è la stessa perché il contenuto nel nuovo cervello è lo stesso del vecchio solo che invece di avere rigenerato tessuto organico gli hanno messo microchip e se arrivassero a sostituire il 100% della sua massa cerebrale progressivamente con materiale tecnologico eh, nel quale si fosse previamente registrata tutta memoria contenuta nel vecchio cervello organico noi diremmo che ancora si tratta della stessa persona o che è una persona nuova nei nostri confronti nei confronti del mondo esterno chiaramente reagirebbe come la persona che è sempre stata ma magari non è più la stessa persona o oh no allora che cos'è la coscienza un qualche cosa che permane a prescindere da nella sua singolarità nella sua individualità a prescindere dal supporto che lentamente poi sostituire il cervello organico da quello eh, inorganico un qualche cosa che invece eh, la coscienza originaria si estingue dal momento che cambi di supporto perché per il momento la tecnologia non ci consente di fare questo passo ma in un futuro quando si potrà sostituire il cervello organico con uno inorganico o artificiale o prodotto di cultura magari per un 70 dovuto alle malattie ma gli si registrerà la memoria salvata di quelle parti del cervello chi sopravviverà una copia della persona o la persona stessa una simulazione della sua coscienza o la coscienza stessa nell'angolo di discussione del canale Sotto questo stesso video, se vi interessa discutere di questo tema, eh, rispondetemi. Io adesso taglio il video perché, beh, come dire, inizia a fare freschetto, e poi sono le 23,44, e poi perché, diciamo, faccio il live, sta diventando scuro. scuro che salame che sono. Ops! E che mi hanno chiuso una luce nel corridoio. Io qua l'ho riaccesa. La gente va, la gente viene e ti spengono le luci. Però non ho voluto accendere la luce della stanza e così mi imparo. Mi imparo a che la gente passando dica, bisogna risparmiare eh, quando pigliano, imboccano le scale e mi chiudono la luce del corridoio vabbè lo puoi fare di giorno però lasciala un po la luce alle, alle 23 46 insomma cacchio uno poi si deve muovere voglio vedere io chiudo qua e dove vado allora se avrete visto fino adesso siete forti io vi devo salutare perché fra poco vado a dormire cioè mi metto a leggere qualcosa prima di dormire e allora così con la luce che ho che ho acceso perché mi hanno, hanno chiuso quella del corridoio che faceva una bella illuminazione laterale il vostro santo in chan vi saluta se vi è piaciuto questo video dategli like commentate quello che di cui ho parlato mi raccomando grazie a tutte e tutti di seguirmi un saluto al nostro caro amico renzo montagnani everything di instagram ed un salutone a eh, wolf claudio wolf che anche lui mi segue e a volte mi commenta mi lascia dei commenti in chat Grazie, grazie molte. Arrivederci. Ciao.